Avvocato, portalo a casa. Avvocato, portalo a casa. Avvocato, eh, comincia. Tu, eh? Ah, ok, comincio io. Buonasera, eh, ingegner. Eh. <ride> Vai, ricomincia da capo. Vai, tutto. Buonasera, ingegner. Avvocato, buonasera. Come, come va? Tutto bene. Siamo felici, gioiosi e entusiasti di fare questa gara stavolta. Eh. <ride> No, perché mi hanno detto che dice sempre già partite che dite che fa schifo, invece stasera proprio noi. Partiamo che è bellissimo. Spacchiamo. Poi io ho la carogna perché ho rosicato del commento di quello dell'altra volta. Perciò siccome non so uno che saprne. Che, che è rosicato, avvocato. Dici che, tutto che, a che, che quello lì mi ha scritto che sono stato imbarazzato no? Cioè nel senso posso anche essere stato imbarazzante, ma non è che era una prestazione <ride> molto peggio delle altre, diciamo. <ride> Dobbiamo vedere la classifica, la dobbiamo vedere veramente la classifica Facciamo che la vediamo tanto è uguale a quella dell'altro video ragazzi perché non famo punti da, da quando c'è la televisione bianca e nero Vabbè a parte i primi che ce ne frega nulla comunque Verstappen sta vice campionato Alonso che dicono che è il mio compagno di squadra a 58 L'ingegnere ha 36 punti eh, in Alfa Romeo Poi ci sta eh, l'avvocato sempre a 12 e poi c'è eh, il compagno dell'ingegnere a parte ribotta a 6 Oggi c'è la gara nella pista preferita dell'ingegnere. Si corre a spa. Hai dovuto inventare tu sta cosa che pede preferita. Ho capito, è, cioè, avrà una pista preferita. Ogni volta che dico la pista preferita, dici no, cioè, ce n'è manco una preferita. Prima Ma qua, facciamo un aggiornamento delle vetture, a voi. Va, aggiornamento. Aspetti che devo fare una, una, una riunione con il reparto di resistenza. Saremo felici di do, supportare la loro causa diventando il volto della loro iniziativa. Perché vogliono uno vincente, capito? <ride> allora perché chiamano lei e poi Mi dicono chi è il mio cioè, Ma è la terza volta che mi chiedono qual è il mio rivale Poi tipo mi danno la scelta Tra George Russell, Lewis Hamilton E Luna di X28 Sono bloccato nella schermata Bene ottimo Cioè tipo ho cliccato Ma non fa più niente <ride> Iniziamo con riavviamo anche nelle interviste. Ah, ok no no anche sei, ah, sei okay, perfetto. Hai capito? Ah che palle, torna un, un altro evento Sebbene la campagna ti abbia dato la visibilità di cui avevi bisogno La squadra del reparto è rimasta delusa dalla tua assenza Ma come ho detto di sì? <ride> Vabbè, io direi che possiamo pure andare al weekend di gara a questo punto E Io direi proprio di sì Andiamo momento... a weekend di gara eh? Facciamoci insegna la croce Speriamo che va tutto bene Almeno il tracciato è quello la figo di spa Esatto è bello... è bello solo per il piacere di guida Pure se facciamo cagare, però almeno Oggi mi aspetto una prima fila tutta al e alfa romeo. Siamo gli inservienti della griglia di partenza. Mamma mia, davvero, cioè abbiamo fatto un tracollo da giocasse il titolo. Ci cioè, piano per culo pure i magazzinieri adesso. Ma che piove? No, no, no, no, no. Non dovrebbe. No, visto qualche striscetta verticale, me l'ha preso un corpo. Certo, non è proprio da annarmare, diciamo, però. Silenzio quello di concentrazione totale Ma qua eh, cioè, è la nostra ultima possibilità, è unica probabilmente, di fare una figura semidecente Dobbiamo giocarcela almeno E ho fatto 46 e 4 Può fare di più Cioè può fare di meno voglio dire Però eh, è vero che il meteo dice sole eh? Ma a volte... Vedo come se stesse piovendo. Oh, lo vedi che allora pure tu, lo vedi, queste strisce che vengono dall'alto così tipo vignette. Oh. Ok, non funziona il DRS. Ottimo. Beh, mancava sta cosa ne. Oh, ma ogni Ogni Cristo di gara si rompe il DRS. Porca puttana, un momento, ammazzo. Mannaggia, ho perso un bottolo lì. Ultimo set di gomme, riesco. Oh. Momento concentrazione, devo riuscire a seccare il giro Pensa a quel commento dia. Pensa a quel commento <ride> Mi autopomento. Fai un po' come Michael Jordan in The Last Dance no L'hai preso sul personale Esatto traffico di quelli che escono adesso migliorando di mezzo secondo grande Eh no ho perso un po' però almeno sono salito decimo da buono guarda adesso una cosa leva dei coglioni eh, eh beh è sempre lui mannaggia a lui io. ha una reputazione davanti nera pure levate levate stronzo eh teee Porca molo ma non si fa ammazzare, cazzo Cioè, non c'è segreto, si è messo a rompere i coglioni in mezzo al giro No, non ce la faccio, fa un altro giro io Ce la faccio in tempo Vabbè Nel momento sarebbe pull Avvocato, vedi di com'è come? No, c'ho troppo, troppo velo in un corpo oggi Pensate, se facessi invece proprio l'ultimo giro con le stesse gomme Provaci, provaci, sì, tanto i metti nuove comunque poi in partenza A few later. No, mi sono girato, è baffa Nooo, stare migliorando? migliorare? Uh, in realtà no, però Vabbè, mi ritiro Ritiro la pressione Ritiro la pressione <fio> Ma no. no, io non mi ritiro perché l'ultima volta che lei ha fatto così qualcuno ha fatto il tempo Ah è vero, è vero Nooo oh, Se uno fa 1 e 10 porca Eva <ride> Chiedo scudo, eh? ti chiedo scusa tipo dal principio Già, già mai inculato una pole position l'altra volta ingegniamo Se mi ha inculato pure questa Non c'è gioco più a sto gioco Dè avvocato questa volta non te l'ho levata la pole position Io sono arrivato <ride> derivato dodicesimo a un secondo, però avvocato Sì, sì, pole position Oh, che cazzo Voglio, non un mi tiro La maglietta quella, sai che ha scritta come i cacciatori Con il nome di quello che mi ha scritto imbarazzante <ride> Mettiamo tipo stampa di commento sulla maglietta Esatto, cazzo Vabbè, comunque dodicesimo, stai lì, dai Uh... Stai lì, cosa? Co co stai lì? Stai, ah, vabbè, stai, stai, lì, stai, stai sotto policesi, il secondo, stai... eh? Stai sotto il secondo, comunque Con quel cadoscio di macchina che te li trovi eh. Stasera vado a dormire contento <ride> Non dirla avvocato, Se ne potrebbe pentire amaramente C'hai ragione, pure questa era meglio se non lo dicevo Allora, strategia... Cioè a me come sai che strategia mi ha messo? Tipo ti ha messo la dura. <ride> no, mi ha messo 5 pit stop. Come 5 pit stop? 3 giri con la rossa, 2 con la rossa, 2 con la rossa, 1 con la gialla e 3 con la rossa. O alternativamente 12 giri con la gialla senza pit stop. Cioè mi fa squalificare. Vabbè, aspetta che devo modificare la strategia perché... È Una cosa che non è mai successa, mai. Però perché se è pole position allora si deve inventare qualcosa. È assurdo, è assurdo. Aspetta che qui sta facendo un casino della madonna Mortacci sua, cioè, ma ti rendi conto. Strategia selezionata non valida. Assegna una mescola di gomma obbligatoria almeno uno dei due stint. Oh, eh, c'ho stint 1 con la rossa e stint 2 con la gialla. Che cazzo hai? Aspetta che sei impazzito questo, eh? Eh, eh ah, ah. F2, F2. Non, me, non mi fa uscire dal menu, ingegnere. Cioè, dice che Beh, non perché? ho segnato le gomme obbligatorie, ma c'è cioè, no, una rossa e una gialla. Che cazzo devo mettere le gomma? Eh, è il colore che vuole lui, non c'è. Cioè. Ripristina strategia F1. Io... Non lo so, che devo fare? Ricarichiamo la partita? Sì, sì, chiudiamo il gioco, aspetta. A few later. Gli mortacci vostri, riavvio il gioco. Il gioco ehm, non riesce a computare il fatto che pole position è, esatto. <ride> è il potenziale vincitore della gara, quindi... Strategia. Beh. Porca puttana, mi me... li gli stessi un'altra volta. Sempre allora, io, dire io al direi, gioco. metti, metti, la, metti la, la gomma rossa. Allora metto la gomma rossa, sul secondo stint metto Metti la, la gomma gialla. gialla Esatto non e la tu entra metà. entra la... Non me la fa mettere gialla sul secondo stint Cioè praticamente mm. ho messo 4 giri con la rossa Poi 5 con la gialla e 2 con la rossa ma io non rientro mm. e... Ok, potrebbe andare Quindi faccio indietro Strategia selezionata non valida e... Mi sa che andrà corremo sta gara One later. Metti... Metti rossa gialla bianca Bianca non ce l'ho C'ho rossa... solo rosse e gialle No, non mi fai se... fa sci la strategia da Dove sono entrato, capito? Allora, met... allora metti Le Strategia selezionata non va, non mi fai sci Fammi uscire. Non posso ah, vaffan... Non si possono no. dire parolacce posso. Te lo vieto assolutamente One eternity later Strategia E eh, niente, sono sempre così, vabbè Allora, vado su questa sotto, che è quella selezionata Che mi dà tre giri con la rossa, due con la rossa, due con la rossa Uno con la rossa e tre con la <ride> Passo più tempo e mi stop che gara. Ma che mortacci sua. Vabbè, vai, iniziamo. Attenzione, che mi è rivenuta un'altra volta. Incredibilmente. Cioè, proprio venuta, non me. Ok, questa volta è andata, è andata meno peggio di prima. Ho perso solamente una posizione. Ottimo. Io ne ho perso sempre tre, però, va bene, uguale. Che è la Mercedes Che ho passato ignobilmente Ok ho provato disperatamente A passare Gasly Non ci sono riuscito Stavo per venire risbertucciato Non so qui Lerzo ogni quanto ricarica tu? Non lo so io non lo sprecherei tanto Per sicurezza Non voleva dar cacchio le clerk. Ok, passato Gasly. Davanti alla zona punti. Dai. Tra me e la zona punti c'è Tsunoda. Ho detto tutto. Gli diamo una gommata da parte mia. Oddio qui all'esterno non so Dai però almeno questa volta non, <ride> non siamo ultimo e penultimo. Infatti. Okay. Ragazzi se voi ve lo stesse domandando Questa è la stessa difficoltà delle ultime gare Se uno pensa che abbiamo messo a 12 invece no Il gran premio prima E sei almeno decente il gran premio dopo Oh uh, Verstappen rientra in box attenzione Attenzione colpo di scena clamoroso wow. Max Verstappen Ma pure lui tiene la strategia strana magari Boh è rientrato pure Entrando. Pure eh, Alonso Non lo so la cosa mi puzza avvocato Sarebbe bellissimo, fanno tutti 12 pit stop e noi vinciamo capito in bocca Eh, ma non è che poi tipo, ci squalifichino? No, è perché, noi basta che ne fanno uno Mica che vince chi fa più pit stop Eh, però se ti dice, se ti aveva detto che la strategia non era buona Cioè, il, il, il, il dubbio mi sta salendo Dici, eh? Comunque abbiato dire DRS Possibile, già È eh, il 3 su G la poca, eh, quando dovevano avviare, <ride> a fine gara <ride> Mi sono un po' perso con tutti sti casini Comunque nel frattempo io ho passato Perez così tanto per... Avvocati attenta ai messaggi radio perché se le dicono che le squal la squalificano se non fa qualche cosa Perché la cosa mi puzza troppo che sono entrati tutti i box Ma tutti quanti sono entrati? Cioè non proprio tutti però una buona parte di quelli che stanno davanti sì, sono settimo Non mi ricordo se era questo o era quello dopo sì, E È... anche Zuno va a stare in i box Bene bene Ok, prossima curma, ho messo le gialle eh? Mi piace quando sfruttiamo i bug per vincere <ride> Ma non è detto, io ho un terrore enorme di questa cosa Ma Poi, una volta che potevo fare una prestazione come si deve, mo lasciando perdere. Questo gioco invaliderà la mia prestazione Che tutti diranno, vabbè, grazie al cazzo sono rientrati e hanno fatto 15 pit stop Nessuno si scorderà della sua composition position penetra pochè. Quello è vero, la resta mia Ok, quindi morì, entra in box Stavo non prendere il muretto Speriamo Guarda, quando ti dico qualcosa di tipo non prendere il muretto La risposta mia non è speriamo, eh Ok, sono riuscito a non piare il muretto e manca penalità, proprio un evento, eh sbrigatevi, sbrigatevi. A me ci sarà sic sicuro un problema in box No, invece a me è andato tutto liscio, incredibile Tanto. Ha ripassato per Stappen. Ah, a me stranamente invece nessun problema è box. la prima volta da otto gare. Grande. Oh le clerc, no, no, le clerc qui, no, no le clerc! Te lascio passare, te lascio passare. Però sono tornato undicesimo. Ma io sono tornato terzo perché le clerc si è infilato alle rouge Ma hanno. hanno un'altra volta la rossa loro. La... Ah, quindi devono rifare il pit Grande! Non lo so, sta cosa mi puzza troppo, avvocato Bello, mi piace, mi piace a mi... me No, io li faccio proprio passare a sto punto, perché tanto devono rientrare Non sarei così sicura poi? Ma non capito, loro non cambiano i gommi, ci squalificano noi. Non funziona Cioè, tengo a dire che questi li ho fatti proprio passare, ho alzato il piede, perché tanto devono rifar pit stop Ma questa sicurezza... Ah oh, Che fanno? Non cambiano, mescola loro No, Leclerc, di sta rientrando un'altra volta Cioè, pure Verstappen è rientrato un'altra volta Sicuramente mi sta rientrando un'altra volta con. Facciamoci venire un'idea valida piuttosto. Oh. eh, eh Sì. S s s s ho trovato. Bravo! Bravo. Vieni! che dove faccio i Che cosa sta girando la di tip okay, Però io voglio superare Perez in pista. Perez che è qui. e eh, dai, è eh, sul passato qua giù culo sta puntata il gioco ha fatto un raduno de bug Ma poi di cose mai viste prima Sì, eh sì, tutti nuovi tanto Perez è rientrato in box Io sono andato lungo Pure Alunzo è per... rientrato in box Sì, pure il gruppo davanti a me è rientrato tutto in box Ottimo, dai, prima e secondo avevo detto che facciamo prima e secondo comunque prima della gara Certo, non pensavo così, magari, però... Ma il fatto è che pure, se, cioè, pure per la validità di questa gara, no? la gente potrebbe dire Vabbè, non potevate riavviare adesso che... Eh no, ma esce sempre uguale Esce sempre uguale Oh, mamma mia, ci manca solo che riesco a ammazzarmi Con una gara stravinta, praticamente Sarebbe il colmo, a poca Sì, difatti non dobbiamo manco tirare, ingegnere, perché cioè questi faranno un pit stop ogni giro Allora, sarà difficile perché ho overstop e indietro le terga E fallo passare, tanto quello farà un altro pit stop Ok la vada Anche che c'è ancora il rosso il Verstappen Sì Fallo passare fallo passare. E figurati Non è che decido io se farlo passare lui... <ride> Comunque Giusto per dirlo Ma Alex a me non mi ha detto un cazzo mai Visto che devo stare attento ai Team Radio Cioè non mi ha detto manco aperta la finestra di stop Sai quelle cose che ti dici di solito? <ride> se l'è presa di festa Sì sì Verstappen eh, infatti ha detto box L'unico che non è andato in box per ora è Norris. Vabbè io comunque fino adesso mi avvio pull position, giro veloce e sopprimo Sempre alla faccia di chi lei sa. Cioè ha fatto un play in avvocato. Sta facendo. Ora voglio leggere il nuovo avvocato. commento. Non ricevete. Ottimo. E ho sempre la, la spada di Damocle della, della potenziale squalifica. Porca mi sono girato. Avvocato. Non c'è credo, non mi sono girato, però non mi sono ammazzato Non riuscivo a far casino pure in una gara stravinta, cazzo Aspetterei il responso della giustizia sportiva Calma e sangue freddo Sì, sì Anche perché io vedo dietro lei che c'hanno tutti la rossa ancora Sì che gialla metteranno proprio l'ultimo pit Adesso dovranno rientrare, infatti Alonso è rientrato un'altra volta Ottimo giro avvocato Ultimo giro, ultimo giro Portiamolo a casa, questo 1-2 Porca cazzozza Yuki Tsunoda si è ritirato, ecco Quello pur di non vedermi vincere Si è andato a ammazzare ha visto la gialla E mo mettono tutti, giustamente Ah, poi ripeto, siamo innocenti Perché andiamo arrivato 42 volte fa sempre la stessa cosa, quindi C'era l'unico modo per, per andare avanti con sta gara No, ma c'era di solo che avrei fatto comunque Una bella gara, sinceramente perché andavo forte e che tutto sto casino ha un po' invalidato La mia prestazione, però rimane comunque Il giro veloce, la qualifica E, e sta vittoria Bravo, ga. Portala a casa, avvocato, portala a casa! Non ne frega niente che è venuta così, va bene uguale. Se l'è meritata sul campo con la pole position perettoia, eh. Primo e secondo, attenzione Questa è una Monaco dell'anno dell scorso Esatto <ride> Però con la differenza che a Monaco io non avrei mai potuto fare secondo Invece qui magari potevo fare un bel po' No, io secondo non l'avrei mai potuto fare Tipo, sarei andato forse a punti Adesso per, per par condicio deve essere licenziato dall'Alpin Esatto Comunque Ma... la, il, il fatto paradossale è che tipo la, <ride> la gara prima, ultima e penultima Adesso <ride> <mi> vive il secondo <ride> Eh, vedi, ti sto vedendo spruzzare lo champagne. <ride> Primo posto, meritato dell'avvocato. Giustissimo. Secondo posto, rubatissimo del Ma sottoscritto. Che, no, meritato, anzi, dovresti essere pilota del giorno. Sei partito dodicesimo, sei arrivato secondo. Andiamo a vedere la classifica. Attenzione, eh. Che io. Mi sono riavvicinato tantissimo a Tsunoda grazie a questa, questa truffa a mano armata, diciamo. <ride> e io eh... sono rimasto lì perché non è cambiato. No, l'avvocato do dodicesimo. Eri sempre dodicesimo. Pure Eri prima. sempre dodicesimo, sì. Però sono molto più vicino a Ricciardo, diciamo. Prima avevo 12 punti. Ah, che bella sensazione, che bella avvocato, sensazione. per una volta ci salutiamo senza la depressione. Mamma dire. mia, e poi la prossima è pure Monza. Cioè, proprio, ah, mh, guarda, vorrei registrare la moca, cazzo. No. no anche me. no, sì. infatti, no, insomma, <ride> esageriamo. Ragazzi, noi allora, vi salutiamo ci sentiamo alla prossima. <ride> Ciao, belli.